Allora, buongiorno a tutti, siamo pronti. Eh, questa, questa parte quindi conclude il percorso, l'abbiamo intitolato eh, diritto d'autore e privacy applicata alle biblioteche, eh, alla biblioteca, è un titolo molto descrittivo, a me piacciono molto questi titoli così, insomma, molto plain ma molto chiari e questa è la seconda parte dedicata alla privacy. Ehm, so che c'è eh, spesso confusione tra il concetto di copyright e di privacy, quindi parte del mio corso sarà cercare di farvi capire bene qual è il confine tra i due istituti giuridici che sono molto diversi tra loro oggettivamente, e lo vedremo. E, ehm, e poi ci sarà una parte che in realtà, eh, cioè proprio per essere rigorosi, eh, dovrebbe appartenere al, alla. All'argomento diritto d'autore perché quando parleremo dei diritti sulle foto sulle immagini sui soggetti ritratti nelle immagini vi farò vedere che eh, si toccano diciamo aspetti che sono un po' ehm, a cavallo e in confine tra la privacy e il copyright però eh, la normativa di riferimento rimane, rimangono gli articoli 96 97 della legge sul diritto d'autore quindi volendo essere rigorosi dovevo occuparmene la volta scorsa, la volta scorsa però eravamo già andati molto lunghi, era, una, molto, era davvero una giornata molto densa e quindi, eh, e quindi è stato meglio così spostarla eh, nel, nella giornata sulla privacy perché sennò non, non, non arrivavamo a capo. Allora, eh, le solite presentazioni, non so quanti di voi dovrebbe, in teoria dovreste aver ci ha seguito tutto la volta scorsa, come ehm, avrete visto poi le slide io le ho pubblicate sul mio profilo Share, immagino che vi abbiano girato il, il link, comunque anche oggi pomeriggio farò la stessa cosa, l'altra volta ho ritardato un attimo perché c'erano due cose nelle slide che mi ero accorto erano sfuggite, volevo correggere, c'è cioè dei rifusi, dei piccoli refusi. e quindi ho aspettato qualche giorno. Iniziamo con una prima parte introduttiva, concetti generali. Che Ecco, esattamente, partiamo proprio da questo e ha senso proprio perché noi veniamo da eh, un'intera un mattinata, insomma tre ore e mezza, quattro ore di formazione sul diritto d'autore e sul copyright. Eh, davvero molte volte quando mi contattano proprio gli organizzatori dei corsi il, eh, oppure anche i clienti che mi contattano come legale, a volte mi chiedono, un mi dicono che hanno bisogno di, di, di, di un consulto sulla privacy, poi analizzo la questione ed è un consulto sul copyright. Perché effettivamente queste due cose sono un po' nell'immaginario comune sovrapposte e questo dipende secondo me da due fattori. Uno dal fatto che sono due eh, normative che vincolano la diffusione dell'informazione, ok? Questo è il principale eh, motivo di confusione, no? Cioè l'informazione che poi sia sotto forma di opera creativa o sotto forma di dato, di singolo dato, non può essere diffusa perché ci sono dei vincoli di copyright e di privacy. Okay. Um, L'altra questione è un po' più eh, terra terra, cioè il fatto che spesso copyright e privacy vanno a finire in un'unica pagina che si chiama note legali dei siti web, quindi gli utenti del, della rete si sono abituati a trovare le informazioni relative alla privacy policy o alla copyright policy in un unico paginone che nessuno va a aprire in realtà, ma quando aprono è un, un tutt'uno che tratta sia l'aspetto copyright che l'aspetto privacy e quindi si crea questa questa confusione, si pensa che siano un rovesci cioè sia un di un'unica medaglia, in realtà sono, vedete come dice la slide, due istituti giuridici estremamente diversi, ma insomma mi sembra anche sottinteso no, in un'analisi semantica delle due parole, dei due termini, quindi quando noi diciamo copyright abbiamo già spiegato, è il diritto di fare copie, quindi è l'istituto giuridico che tutela la, la diffusione delle opere creative e quindi tutela qualcosa che è destinato a essere pubblicato, ok? Quindi l'autore di un libro, l'autore di un brano musicale, l'autore di un, di un, di un uh, software, non lo so, di, di fotografie, quando fa queste opere le fa proprio con l'intenzione che vengano diffuse e pubblicate. Poi al massimo vuole dei diritti per controllarne gli utilizzi da parte del, del, del, del pubblico, quello è il copyright. Però parliamo di cose, parliamo di eh, opere che sono per loro natura destinate a essere fruite, a essere pubblicate, perché la massima, come dire, il massimo pagamento per un autore è il fatto di arrivare a un grande pubblico. La privacy va esattamente nella direzione opposta, cioè la privacy è quel, quell'istituto giuridico che invece mira a mantenere sotto riservatezza, in una sfera riservata, alcune informazioni, alcune, alcuni aspetti di una vita di una persona fisica. Ok, Quindi è la tutela della riservatezza dei dati personali. Capite perché non ha senso confonderli? Cioè il cantante, il grande musicista no? che fa i concerti negli stadi davanti a 80.000 persone e che quindi vende il suo copyright... 80.000 persone e se ce ne fossero state 90.000 sarebbe stato più contento, ma 80.000 era il limite massimo di capienza dello stadio, in realtà ha anche lui una fascia, una sfera della sua vita che è privata e quindi quando è in una situazione privata, quindi è, che ne so, con sua moglie, con il suo bambino piccolo e sta andando a, a fare la spesa, ha diritto anche lui nonostante sia un personaggio famoso e, e, e acclamato ad avere un minimo di riservatezza, e quindi quella è la privacy. Vedete che vanno in due direzioni abbastanza opposte. Il concetto di privacy, quindi è questa cosa qui: è il, ehm, noi abbiamo una traduzione italiana, cioè noi ci si siamo ormai abituati a parlare eh, di privacy con, addizione, con la tipica edizione anglosassone, che poi, anche lì, volendo essere super pignoli, gli inglesi londinesi, cioè l'inglese originale britannico direbbe privacy gli americani dicono privacy e noi ci siamo importati la dizione americana perché poi è stata come dire, esportata in tutto il mondo attraverso i modelli contrattuali ma noi abbiamo una parola che, che fa esattamente quello stesso lavoro che dice esattamente lo stesso concetto che è riservatezza potremmo dire anche privatezza, eh? cioè è un po' arcaico però esiste anche privatezza ed è il, è il diritto alla privacy ciò di cui ci occupiamo oggi, avete chiesto un corso sulla privacy a un legale quindi ovviamente ci occupiamo dell'aspetto della privacy da un punto di vista giuridico e non è scontato nel senso che la privacy può essere anche vista da un punto di vista filosofico sociale psicologico e altri aspetti. Noi ci occupiamo dell'aspetto giuridico quindi le norme che tutelano la privacy ovvero il diritto vedete alla tutela della propria sfera privata. La prima il primo embrione, la prima teorizzazione di questo diritto, cioè quindi la prima volta che la letteratura giuridica, la scienza giuridica si è occupata di questo argomento, risale alla fine del, del 1800 del, del XIX secolo e eh, in un articolo, eh, alle radici diciamo in questo articolo, di Louis Brandeis del, eh, del 1890 sulla Harvard Law Review. Che era intitolato The Right to Privacy, cioè il diritto alla riservatezza. Okay? E lui, l'autore, aveva descritto, aveva spiegato questo diritto con questa frase molto efficace in, in inglese, un po' meno efficace in italiano, che è The Right to be let alone, cioè il diritto a essere lasciato da solo, sarebbe letteralmente, o più, più genericamente, il diritto a essere lasciati in pace. Questo è la privacy, per quello che dicevo, no? l'esempio del cantante, del politico, del, del, del personaggio televisivo, che persona che per sua scelta si è esposta al pubblico in realtà ha anch'esso un, anch un diritto to, to be let alone, di essere lasciato in pace in alcune situazioni, chiaramente più ristrette rispetto al diritto di essere lasciato in pace che abbiamo noi singoli privati cittadini che non abbiamo una notorietà, e non abbiamo un'attività un che ci espone al pubblico. Okay? E quindi appunto da, da lì in poi, dal 1890 in poi, si è iniziati a eh, come dire, sviluppare nella, nella scienza giuridica, quindi anche non solo nelle, nelle eh, riviste giuridiche, nelle, nelle monografie, nei saggi dei, dei giuristi, ma poi anche nella giurisprudenza, quindi si è cominciato a, nella giurisprudenza prima americana, poi degli altri paesi anglosassoni, perché come magari qualcuno di voi sa, nei paesi anglosassoni solitamente... La giurisprudenza va più avanti rispetto al, al, alla legge scritta, perché loro hanno un sistema di common law che è diverso e quindi spesso la giurisprudenza è più creativa. Ecco, il, le decisioni dei giudici hanno possibilità di, eh, di essere più, più creative, quindi di eh, creare dei diritti, di, di eh, eh, precisare dei diritti che magari nel, nel, nel, nel diritto scritto, nel diritto positivo, non sono non sono stati già concepiti, noi siamo arrivati un po' dopo ovviamente, in quanto, eh, in quanto paese di civil law, quindi che ha un approccio diverso, siamo arrivati molto dopo. La prima legge sulla privacy in Italia risale al 1996, perché è figlia di una direttiva europea che aveva dato la, come dire, le indicazioni per andare in quella direzione, cioè avere una normativa sulla privacy a livello europeo. Eh, non che fino al 96 in Italia la privacy non fosse concepito come, come diritto, assolutamente. È che fino a quel momento si applicavano degli, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ad esempio c'erano già, già gli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore che risalgono al, al 41, che erano, sono quelli relativi al diritto d'immagine che vedremo dopo e poi si applicavano altri diritti altri principi presi dal codice civile banalmente sulla tutela della persona ma non c'era una normativa specifica su, sulla privacy. L'abbiamo avuta appunto nel 96 e, e abbiamo avuto in quegli anni l'istituzione del cosiddetto garante privacy quindi della, di un'autorità un eh, indipendente che si occupasse di quel tema. Eh, Altra confusione che spesso eh, troviamo è, ehm, è questa, ovvero eh, privacy, vedete, e sicurezza sono eh, due concetti che si sovrappongono, scusate ma qua devo cancellare perché mi compare spesso la richiesta di, di, di, di, di invitare le persone che è un po' disturbante. Ehm, allora, altro concetto che viene... Eh, confuso con quello di privacy e quello di sicurezza dei dati. Allora qui è un po' più legittima la confusione e la sovrapposizione perché in effetti possiamo dire che ci, che, che ci sia nella normativa quasi un, un, un, diciamo un rapporto di contenimento l'uno con l'altro, cioè la, la, la normativa, genericamente la normativa sulla tutela dei dati personali sulla privacy contiene anche delle norme relative alla sicurezza di questi dati. Okay? e quindi vedete il concetto più ampio, la privacy è un concetto più ampio legato alla sfera giuridica e dei diritti della persona. La sicurezza informatica, la sicurezza dei dati è un concetto legato più che altro alla sfera tecnologica, che ha comunque ripercussioni sulla riservatezza, cioè nel senso che si occupa più la sicurezza, quando noi diciamo sicurezza informatica e sicurezza dei dati ci stiamo riferendo a dei concetti che sono principalmente di tecnologia, cioè di gestione corretta e sicura di un... Massa di dati, di una banca dati, di un archivio informatico di dati, ma nello stesso tempo ha anche ripercussioni sulla riservatezza. Perché? Perché una, un, un archivio di dati non, non protetto, non è che privo di alcune accortezze tecnologiche, ehm, pone dei problemi di riservatezza, nel senso che permette a soggetti non autorizzati di entrare e leggere quei dati, di acquisire quei dati. Quindi vedete, proteggere i dati significa anche, come scrivo in questa, in questa parte della slide, proteggere i dati dal punto di vista della sicurezza significa anche proteggerli contro trattamenti illeciti, cioè trattamenti privi di base giuridica o non sorretti dal consenso o compiuti da soggetti non legittimati. Ok? Quindi ecco perché privacy e sicurezza sono due cose diverse ma un po' meno separate, un po' meno staccate rispetto a privacy e copyright che in effetti si toccano solo giusto in un, in un, in un punto che è quello dei diritti d'immagine come vedremo dopo. In realtà, e vi anticipo una cosa che c'è in una slide successiva, adesso io vi ho parlato degli archivi di dati come qualcosa di tecnologico no? ma in realtà forse più che la parola tecnologica qua avrei dovuto mettere tecnica, più, più neutro perché in realtà anche un archivio cartaceo non chiuso a chiave ha un problema di sicurezza. Esempio lo studio legale, un grande studio legale che ha le pratiche con, non so, che ha un'unica stanza che viene usata come archivio dove ci sono tutti i fascicoli dei clienti, che non è, non è sotto chiave e quindi ci possono accedere non solo gli avvocati che hanno in carico per vedere quella, quella, singola, quella singola pratica ma eh, anche, non so, la segretaria, il, lo stagista, l'uomo eh, delle pulizie, il tecnico informatico, ok? Quindi non è sempre solo un discorso puramente tecnologico informatico di eh, password e accessi, ma a volte è proprio avere le chiavi di una stanza, avere l'accesso ad un cassetto in cui ci sono le informazioni, quindi anche quella è una questione di sicurezza, cioè del mettere in sicurezza un, un fascicolo, mettere in sicurezza un registro e via dicendo e parlando io ad una platea di eh, bibliotecari, gestori di archivi che sono anche cartacei o anche su supporti ad esempio multimediali, eh, il problema è eh, assolutamente vivo e centrale, quindi dopo ci torneremo su, questa, su, questo, uh, su questo risvolto, cioè sul fatto che la privacy non riguarda solamente le banche dati elettroniche, ma tutto ciò che, che permette di archiviare dati. Eh, scusate. Ok, oh, solitamente faccio questa, questo quiz, per, eh, quando inizio a parlare di questo argomento, perché è un argomento in cui la questione della consapevolezza è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché noi siamo tutti i giorni calati in una realtà in cui eh, circolano dati personali vengono ceduti i dati personali con una facilità e una scioltezza che eh, come dire eh, non hanno non hanno uguali nella storia del, dell'essere umano no? cioè noi ogni volta che scarichiamo adesso l'altro giorno per farmi un esempio banale no? in questo periodo di, di lockdown eh, e arrivano comunicazioni in cui ci, ci regalano, la, cioè, ti abbiamo regalato due mesi di eh, visione gratis su Netflix, un mese di visione gratis su, no, arrivano queste offerte, ovviamente gratis, ma comunque per poter, per poter fruire di questi, di questi mesi gratis, di queste versioni trial, di, di prova, Ogni volta ti devi registrare, devi dare il tuo indirizzo email, devi dare il tuo nome e cognome, a volte devi dare la carta di, credito, della carta di credito, anche se in realtà non devi pagare, però te la chiedono lo stesso perché poi a un certo punto, quando si interrompe il periodo di, gratu di, di, di, di fruizione fru fru fru gratuita, loro inizieranno ad addebitarti qualcosa se tu non disdici, e quindi siamo veramente in, in, un, in un mondo in cui il dare un dato personale è diventato questione proprio all'ordine del giorno di cui ormai abbiamo bassissima percezione e questo è un quiz eh, su cui vi faccio riflettere, cioè è una battuta però eh, avete presente Google Maps, no? tutti immagino usiate il navigatore di Google Maps eh, chiunque ha un cellulare Android eh, ma anche chi non ha un cellulare Android perché ormai è un'applicazione che tutti hanno Conoscono il navigatore di Google Maps. Una delle, ehm, eh, una delle funzioni più eh, intriganti e più oggettivamente eh, utili è quella in, che, che permette a Google Maps di dirci se nel percorso che stiamo facendo per andare in una direzione o all'altra c'è del traffico, c'è un incidente, c'è la coda a quel, a quel semaforo particolarmente densa e quindi ci, ci rallenta e quindi lui stesso ci suggerisce un... Un, scusate sento una voce spegnete i microfoni eh, e ci permette, una, eh, un, un, um, ci, ci, ci offre un percorso alternativo e quindi eh, vi chiedo, questa è la domanda, secondo voi come fa Google a sapere la situazione del traffico in, tutti, in buona parte del pianeta perché in qualsiasi posto voi siate lui sa se lì c'è un incrocio, se lì un, un, eh, ci mettete 5 minuti ci mettete 20 minuti per fare un pezzo di strada e quindi, eh, e quindi le, le ipotesi sono queste tre, cioè attraverso un monitoraggio costante fatto dai suoi da satelliti, cioè Google ha dei satelliti che riescono a monitorare in modo, in modo capillare la rete stradale di più o meno tutti i paesi industri diciamo moderni industrializzati del mondo, eh, oppure la, la, la, la ipotesi B sono gli stessi utenti a fornire i dati a Google attraverso l'utilizzo dell'applicazione oppure C, Google utilizza unicamente i dati forniti dagli enti pubblici preposti a monitorare il traffico, cioè Google ha un accordo che ne so, con eh, l'ANAS, con, la con, con la società autostrade, con eh, i comuni che gestiscono le, le, strade, le strade locali, le vie locali e riesce a dire in tempo reale se lì c'è traffico o meno quindi centraline sparse sul, sul territorio. Vi lascio un attimo riflettere prima di darvi la risposta. È la classica, non mi dovete dare la sola perché se apriamo il microfono e tutti rispondono, eh, non, non, non, non usciamo vivi. Però vi lascio un attimo riflettere su quale possa essere. Quindi, do quei 5 secondi di suspense. Provate a pensarci. E la risposta sembra banale, ma io quando faccio questo test, eh, vedo che si crea stupore, cioè la risposta corretta è la B. Forse alcuni sostengono che ci sia un mix tra la B e la C, nel senso che magari in alcuni casi Google utilizza anche dati che è riuscito ad acquisire sulla base di accordi da parte di alcuni enti, però insomma principalmente è la B. Cioè siamo noi a dare i dati a Google? Cioè siamo noi che abbiamo acceso l'applicazione e che siamo in coda a quell'incrocio? e siamo fermi come dei cretini ad aspettare che, che ne so, la macchina che si è ribaltata venga spostata dal carro carroattrezzi, eh, che stiamo dicendo a Google che siamo fermi. E lui utilizza quell'informazione per dire agli altri che stanno arrivando su quella strada di non andare lì. Ok. Ovviamente con un, tutto un algoritmo che incrocia dati, cioè non è, non è che il nostro singolo, la nostra singola posizione, ma è la somma della posizione mia e degli altri 5, 6, 10, 20 tizi che sono in coda dietro di me o davanti a me e che quindi danno un'informazione abbastanza solida a Google per dire che lì effettivamente c'è un ingorgo, c'è un, un, un, un semaforo bloccato, c'è un incidente. ok? Quindi, eh, quindi siamo tutti i giorni calati in una realtà in cui continuamente noi diamo dati a volte anche con una bassissima consapevolezza cioè non ci rendiamo conto di farlo perché lì in quel caso è automatico nel senso nel momento in cui avviamo l'applicazione e nel momento in cui avviamo il GPS cioè quindi abbiamo acceso quella spuntina che indica che il nostro cellulare è connesso a, a, alla rete GPS eh, stiamo dando anche questa informazione a tutti coloro che sono dall'altra parte, cioè a Google in questo caso, ma anche a, che ne so, a Facebook che gestisce l'applicazione che mi dice che quando entro in un bar posso fare recensione a quel bar, quindi vuol dire che lui sapeva già che io ero in quel bar e che quindi sta comunicando anche a tutte le altre persone che stanno facendo recensioni in quel bar che io in quel momento ero ripresente. Insomma, è una situazione in cui siamo immersi giornalmente che ci espone ovviamente a un rischio di disclosure della nostra vita privata, di, cioè di esposizione della nostra vita privata e dobbiamo giocarla sul piano della consapevolezza, cioè aumentando la consapevolezza di queste attività che vengono fatte riusciamo in qualche modo a rendercene conto e quindi a, ad applicare dei comportamenti che siano più eh, attenti e meno, e meno ingenui.